Ecco, qua. Eh? Non si legge? Allora, ufficio postale, banco, matte, tutto fare, commercialista, scarpe, supermercato, una, due, tre, quattro, cinque tap. The There are so many ladies and gentlemen that we got very very much. for these three gentlemen we've done already. Qua è l'ufficio costale Vediamo se c'è botto di giro Ci sono 10 davanti a me Anche qua ci stanno le file yes. E che ritiriamo? Eh, ritiriamo qualcosa che ci hanno mandato dall'Italia Non lo so bene neanch'io che cos'è Pacco ritirato Eccolo qui un bel paccozzo Arriva da un nostro fan studente Farmacia di Narco Dottor Angelo Labrozzi questo ce lo spizziamo dopo eeeh là allora siamo arrivati a Casina possiamo andare a vedere che c'è dentro questo bel pacco mettiamoci qua primo estratto c'è una lettera C'è una lettera addirittura Istruzioni ah, L'esame del capello Buongiorno Robin Sono la dottoressa Justine Faruma Farma, Farina boh. Qui nel pacchetto troverai Le istruzioni per effettuare al meglio Il pool test E anche i vetrini su quale a porre i capelli da analizzare facci sapere cosa ne pensi dice ma perché Robin fa l'esame del capello con tutti quei bei capelli che hai sono fissato io mi sto perdendo tutti i capelli e ho paura di rimanere pelato quindi prima di diventare come Montemagno eh, dal punto di vista eh, appunto della della testa volevo fare tutto il possibile eh, fare nuovamente l'ho fatto varie volte in passato l'ho trovato estremamente interessante l'esame del capello che ti dà la possibilità come l'esame del sangue di avere un po' di informazioni su quanti minerali mancano quali sono quelli che non ci sono cosa sono le sostanze di cui i tuoi capelli avrebbero bisogno e mancano il mineralogramma si chiama potrebbe è utile per tantissime cose l'esame del capello diciamo non è un esame fatto soltanto per chi vuole sapere come stanno i propri capelli è un esame che come l'esame del sangue dà la possibilità di avere uno spettro di informazioni utilissime su come sta il nostro organismo eh, con informazioni complementari diverse io non sono uno specialista ma questo è quello che ho capito da quelle che ottieni facendo un esame del sangue ok farmacia di salvo siete dei grandi se non la conosci la farmacia di salvo eh, che si trova farmacia di nardo di nardo non di salvo che sta a San Salvo, provincia di Chieti, se non la conosci vai sulla pagina Facebook e dargli un'occhiata, perché non, non, non, non vedrai dei record, non ci sono coppie alla migliore pagina di Facebook che sia mai esistita, però vedi qualcuno che sta lavorando in maniera originale ed efficace nel creare una comunicazione diretta, con i propri clienti, che è raro vedere e soprattutto rarissimo vedere nel settore nel quale la farmacia opera. Fa la pena andarla a vedere, dargli un'occhiata su Facebook, farmacia di Nardo del dottor Angelo Labrozzi. Grazie, grazie, grazie, grazie.